Ciao ragazzi, allora, benvenuti in questo nuovissimo video. Non ho capito di fare la intro perché come un'inclusione e quindi ci sono. ci dovrebbero arrivare eh, dei. ci sono dei pillager in giro, lo stanno? Eccone uno, già mi prima do no, la mia armatura legge un po', perché non mi colpisce? Ah, ci stai pure tu. Vieni qua. Dove stanno? Ah, ma io sono in creativa. Ecco perché non mi colpisce. So, vai, vai, vai, vai, vai, ecco che da fuoco sta qua eccolo dove stanno ho due squadre completamente uguali giusto e qui c'è una stanno? ma quanti ci sono ah c'ho un solo stendaglio devo levare subito questo effetto signore questo non è un problema piccolo Si è buggato mai. Ecco. Lo sto morendo cioè del latte perché un rifugio qua dentro dove non potrebbero arrivare serve del latte no, smash come mode creative ok adesso sono in creativa dove stanno slash time mettiamo giorno perché sennò set die perché sennò non un pochino, le vale oggi, pioggia slash Dime. Devo fare F, allora per levarlo, devo fare T, scivere, Yottron, P, Bad, non me lo trovo, Number, Black Panel. No, nel stesso mm. Lascio. Vive. Mm. Giocciola. Vie. Mm. Bad. Meno. Amen. Trecento. Vive buono magno bad mi fa <susurra> <Dico, no? susurra> sai che dove sta quest'altro e come è sceso giù c'ho due spade qui l'attimo io ho vende ma giusto, so, devo so fare slash effect uscite Bruno Magno mand Dentro questa scelta che non vuole entrare. Doh stanno sti 10? Doh stanno? Il spettatore, mamma mia, tutto. Ah oh, ma stai qua giù tu. Come c'è finito questo qua giù? Io non lo so. Ma no, un'altra inclusione no. slash quindi si ottiene il valore. bash. Silver. Effect. Effect. Clear. Un caro magno. Ok. Silver. in tutti i modi di levare queste cose manualmente. Band. Oh, bene ma perché premo la gola perché non te sei? ma perché qua mi tocca fare solo una cosa mi tocca fare adesso che faccio tutti questi questi, questi, questi questi posso fare solo una una Vado vado qua Prendo. Aspetta un attimo. Adesso qua è chiuso questi questi chiuso non ci può vado qua questi questi questi questi questi questi questi e faccio una cosa che non era faccio una cosa um, di slash il questo, questo cos'è? di slash il ehm um, slash kill per identità ok adesso dovrebbe essere molti no con un'altra inquisione no raga no raga basta No, basta, cioè, raga, non si può più. questo. No, raga, non si può fare più così. Cioè, basta, non... devo uccidere per Dovevo levare Sennò non un secondo che sono un attimo c'è un problema troppi troppo troppi tizi che mi si sì. Se lo prego, Sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì. E eh mamma mia. Ragazzi, è un problema, è un casino. Oh, mi un po' a tempo. Sì, in istante due. Raga, scusate ma c'ho... No, no, poi devi guardare per forza questa cosa? Ok, no, no, no, diciamo. buona, Ditemi come fare, perché non riesco a levarmi questi effetti. di no, smash. No, no, no, no, non lo so. Contro f più N Stiamo qua dentro e fa così devo sacrificare dei villici villici Adesso dovete vedere dove vanno Oh raga perché per il lago? Ti fanno casino a Sevillici. Il flash il source ok raga allora dovrei avere tutta la mia armatura tutto quello che io ho bisogno Marta, infezione, no. C'è l'altro. Marta. E ne s sì, 5 non è, era eh, no. F3 più G. Assistente vocale, tutto. La tua, la tua modalità di gioco menu di gioco simile a ho messo troppa o roba accessibilità pulsante assistente assistente vocale no ok ho fatto adesso devo levare solo adesso le 3 e così no. Allora, raga, io... No, non entrate in casa mia. Che stanno in casa mia? No. Io la zappo casa mia. Ok, così non possono entrare. No. Slash... Il nonno l'identità. Vai. Oh raga. C'è pure la cioè musichetta. Sentite, guarda, sentite la musichetta. No, vabbè. Il... Vittoria, eroe del villaggio. Infinito. Ma la mia skin. Eh, raga, scusate, la mia skin. La mia skin che fine ha fatto. No raga non mi dite che mi, mi ha cancellato. Assistente ha... vocale. Tutto. No, no raga non... Menu di gioco. Opzioni. Assist assistente vocale. No. no. Ragazzi non mi dite che mi ha levato la skin un'altra volta. Ma basta. Però cioè raga mamma mia ero del villaggio ma che succede? Svegliamo. Ero del villaggio cosa succede? Che... Mm, allora, sinceramente, allora, l'ho fatto metà in creativa, metà in sopravvivenza e metà ho sotto le acque. Perché, sinceramente, sinceramente, allora, questo ve lo dico sinceramente, signori. Eh, questa cosa ve lo dico sinceramente. Allora, si mi si è aperto il Discord, non so neanche perché, ehm. Ve la dico sinceramente questa cosa Allora Io ero del villaggio. Cioè io questa mh, Cosa dei, pilli, dei pillager Me la sono auto messa da solo Perché stavo aprendo Minecraft e per errore ho aperto la chat Ho scritto Cioè per errore volevo mettere visione notturna infinita E velocità Così andavo più veloce Io ho messo GIV Mi sono confuso Io ho messo, messo GIV Ehm Inclusione e quindi adesso c'è avuto questo problema. Quindi dalla shot è venuto e dalla shot l'ho risolto. Ci siamo guadagnati lo standard del male lavoro. Che ma che succede? Questo standard che visto che ce non tantissimi, ne voglio mettere tipo uno qua, uno qua, poi uno qua. È tipo, tipo... No, oppure uno tipo qua mi ricordo e poi un altro là nella torre certo qua è un po' buio come è un po' buio raga quindi mi metto metto tutto l'inventario ok c'è due spade, spade di puma e questa no ah ecco perché mi risistiamo l'inventario cosa mi manca? Eh, cosa mi manca? una pala è vero quindi la pala, una pala in diamante era vale in diamante e poi, e, e poi tutto il resto dovrei trovare già lì ma qua io devo illuminare un pochino quindi torce perché un po' il buglietto torce è un po' buglietto Ma ci si può no? un botto di gente No aspetta, qua non le devo mettere torce. Qua no e eh, no. Qua c'è il mio luogo di spawn uh, privato poi qua quasi qua pieno di torce se il faro.. se il faro non è illuminato, però allora ragazzi ci abbiamo! Eroi del villaggio infinito, signori. Eroi del villaggio. Mi raccomando, ci vediamo in un, in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao.